Ciao a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova rubrica l'assessore risponde, una rubrica del tutto nuova per questa amministrazione ma anche per tutte le amministrazioni, un esperimento che vuole mettere in diretto contatto l'assessore con i cittadini, quindi vorrei cioè che voi dialogaste con me senza filtri in via diretta e il web questo ce lo consente. Questo perché? Perché pensiamo sia molto importante dialogare con tutti i cittadini ascoltarli in prima persona, perché pensiamo che l'idea di città che vogliamo costruire assieme deve passare necessariamente anche attraverso la città. Quindi questo è il canale di ascolto migliore. Ah, ho già visto che sono arrivate tutta una serie di domande che riguardano diversi, diversi argomenti e cercherò adesso di rispondervi a tutto quanto. Allora, eh, ho già selezionato alcune, alcune domande, eh, vediamone alcune assieme. Allora vedo qua la, eh, il commento di Veronica Bucci, Veronica Bucci mi chiede, ci vorrebbero più automezzi, potrebbe essere un incentivo per gli automobilisti affinché prendano tutti i mezzi pubblici anziché creare traffico? Assolutamente, siamo tutti perfettamente d'accordo e siamo convinti che rispetto ai dieci anni in cui in questa città non è stato praticamente acquistato quasi bus, ne abbiamo soltanto 300 in otto anni, noi abbiamo cominciato a offrire alla città dei nuovi servizi, innanzitutto con i 150 bus eh, di cui abbiamo sbloccato una procedura che era ferma ormai da tempo, sapete che già ne sono arrivati 60, altri eh, 50, 40, anzi ne arriveranno entro fine dicembre, gli ultimi 50 entro i primi due mesi dell'anno. Questo perché pensiamo che rafforzare il trasporto pubblico, quindi con nuovi mezzi, sia veramente una cosa dovuta alla città. Perché pensiamo che in questo momento, in questi ultimi mesi soprattutto, i cittadini abbiano subito dei, delle pesantissime ripercussioni con un servizio non adeguato a quello che la città dovrebbe avere, dovrebbe meritare. E, e oltre a questo stiamo anche intervenendo anche con altri bandi. Abbiamo quindi un eh, progetto di avere altri 80 bus entro il 2017, sia con i fondi europei che con i fondi del Giubileo. Quindi su questo stiamo lavorando. E oltre a questo anche, abbiamo anche sbloccato un'altra procedura che riguarda i filobus, come eh, tutti forse già saprete. Filobus acquistati già qualche anno e fermi nel deposito di Torpagnolta ormai da molto tempo. Noi siamo riusciti a breve, li avrete, quindi di nuovo in circolazione, sulle linee 90-60, quindi sulla filovia di Via Romentana. Quindi questo è un impegno e non lo finiremo qui perché abbiamo intenzione anche di ricavare altre risorse anche attraverso le opportunità e, e diciamo i fondi che saranno messi a disposizione con la legge di bilancio a livello statale e contiamo quindi di far arrivare in città un numero sempre maggiore di, di autobus, su questo state pure eh, tranquilli. Ho visto che tante altre domande riguardano ad esempio anche la doppia fila sosta selvaggia. Vi dico quello che mi dice eh, Giacomo Remoli. E vigili per strada a moltari non se ne vedono, non è cambiato nulla e non ci sono doppie file perenne. Doppie file che impediscono sia la mobilità che lo svuotamento dei seppioni AMA. Allora, questo sicuramente è un problema che abbiamo ben chiaro, che, anche, eh, che abbiamo visto e vissuto anche noi come cittadini prima anche che questa amministrazione si fosse insediata. Ebbene, qui stiamo intervenendo, innanzitutto sapete eh, che la sindaca Raggi ha dato delle linee guida, delle disposizioni al comandante della Polizia Locale, porta affinché quindi si contrasti questo, questo, questo fenomeno che indubbiamente crea dei danni importanti alla città che non riguarda soltanto il traffico privato, ma anche la possibilità di, di, di passaggio dei mezzi pubblici. Lo sappiamo che molto spesso abbiamo visto anche eh, tram fermi per cattiva sosta, ebbene, questo non lo vedrete più. Siamo impegnati su questo fronte e anche l'assessorato quindi ho dato disposizione affinché fosse parato un nuovo piano proprio per la lotta alla, alla doppia sosta e per la lotta quindi a, a, a questi comportamenti che troppo spesso vediamo verificarsi in città quindi state tranquilli anche su questo fronte stiamo lavorando e avrete delle risposte certe e concrete entro, entro breve e stessa cosa mi diceva anche Maria Sere Montagna mi dice Assessore a mio avviso è di fondamentale importanza risolvere il problema dilagante delle macchine parcheggiate in doppia fila che contribuiscono a creare traffico intenso, è vero, ha ragione Maria Sole ed è per questo che vi ho detto stiamo lavorando su tanti fronti e a breve vedrete i, i risultati che eh, insomma, porteranno sicuramente una fluidificazione e tanti vantaggi anche per chi prende i mezzi pubblici. Poi vedo ci sono oh, tutta un'altra serie di commenti che riguardano oh, i controllori, so che questo è un tema a cui la città tiene molto e perché vi ho sempre detto è necessario che chi usufruisce del servizio deve pagare il biglietto, perché chi non lo, chi non lo fa sta danneggiando sia l'azienda, sia l'amministrazione, ma sia anche tutti i cittadini che onestamente pagano il biglietto. Siamo convinti quindi che la lotta all'evasione sia fondamentale e la stiamo già eh, portando avanti ormai da tempo. Pensate alla sperimentazione dei, dei controlli riflessi su, nuovi, su 5 dei nuovi bus arrivati eh, a primi di eh, novembre. Questo esperimento ha dato degli esiti sicuramente importanti, ci ha dato quindi un segnale anche importante che immagino la città abbia raccolto perché siamo convinti che vedere una presenza fissa di personale ATAC sui bus sia il modo migliore per dire noi ci siamo, l'amministrazione c'è, esiste, l'azienda è con i cittadini che regolarmente pagano il biglietto. Oltre a questo vorrei anche dirvi che sta per essere varato un nuovo piano straordinario per la lotta all'evasione, in realtà è già pronto, che prevede tutta una serie di misure e interventi che vanno sia dai controllori fissi su alcune linee, da un incremento sensibile del numero di operatori che circoleranno da una linea all'altra, quindi diciamo con controlli a sorpresa che poi sono quelli anche che riescono a funzionare meglio in termini di deterrente e poi troviamo anche un'intensificazione dei controllori che si trovano in capolinea. Questo dunque per verificare chi entra e chi scende eh, quando ci troviamo in prossimità eh, del termine della corsa. Queste sono tutte misure che andranno a incrementarsi nel corso del tempo perché c'è in programma un'attività di eh, come dire, intensificazione anche del personale dedicato a queste attività e anche del numero delle ore svolte da ciascun soggetto. Quindi anche su questo state pur tranquilli che la città e l'amministrazione è impegnata e ne vedremo verso i risultati. Questo per quanto riguarda i bus di superficie, ma abbiamo anche delle azioni che anche a a livello di metropolitana. Sappiamo tutti infatti che ci sono oh, i, quelli che chiamiamo i furbetti, cioè quelli quindi che entrano in metropolitana senza pagare il biglietto. Ebbene anche su questo stiamo lavorando perché eh, pensiamo di sperimentare, eh, soprattutto sulla linea metro C, eh, che è la linea come sapete più nuova, dei tornelli in uscita, comunque delle, delle porte più che dei tornelli scusate in uscita, in modo tale da ridurre quanto più possibile il fenomeno dell'evasione. Cioè, se siete comunque riusciti a entrare in maniera irregolare, avete un doppio controllo anche in uscita, per cui questo eh, abbasserà notevolmente tutto il discorso dell'evasione tariffaria. In più vorremmo anche, stiamo anzi già eh, intensificando il numero di soggetti presenti alle stazioni per che fungano in qualche modo da deterrente e da un controllo, fornendo un controllo superiore anche a, tutta, a tutti i soggetti in entrata e in uscita. Questo per quanto riguarda i controllori. Un altro punto che mi viene chiesto è quello che riguarda la bigliettazione, quindi la rivoluzione e proprio della bigliettazione. Vi leggo quello che mi scrive Chiara Landolfi. Buonasera Assessore, innanzitutto complimenti per il suo lavoro a lei e al Sindaco Raggi. Le chiederei se è prevista una riforma dell'abilitazione per rendere il sistema tariffario a percorrenza simile a quello in uso a Londra con la Oyster Card. Anche su questo vi do delle buone notizie. Infatti ATAC sta già cercando di agire su due fronti, ha due progetti in piedi. Uno che riguarda la sostituzione dell'attuale biglietto in filigrana, con un biglietto che ha una nuova tecnologia chiamata chip on paper. Quindi questo che significa? Con questo biglietto, quando lo passate all'entrata dei bus o quando lo passate all'entrata delle metropolitane, è un biglietto diciamo, che si autodistrugge nel suo codice identificativo. Quindi questo che cosa significa? Significa che tutte le operazioni di duplicazione di biglietti, di biglietti falsi, scomparirà completamente. Questo è un, un passo molto importante per l'azienda perché andremo a eliminare delle, delle, delle perdite che l'azienda aveva con questo discorso della duplicazione dei biglietti e quindi andiamo a non dare qualsiasi eh, possibilità di eh, come dire, far, far dei curvi e guadagnare da, a, a scapito dell'amministrazione, a scapito dell'azienda. L'altro punto fondamentale sul, sul quale stiamo agendo è quello della carta dei conti che sarebbe poi la oyster card eh, di, di cui insomma, ha parlato Chiara, Chiara Andolfi. Che sarebbe questa carta dei conto? Una carta che contiamo di introdurre qui a breve e, e tramite il passaggio, quindi in entrata e in uscita eh, dalle linee metropolitane o in, nel, in uscita scusate, anche sui bus, possiamo quindi consentire il pagamento soltanto eh, di quello che si è consumato e facilitare anche le modalità eh, di ricarica. Questo sarà un vantaggio notevole perché ci consentirà sia di controllare meglio chi è che paga il biglietto, ma sia anche di offrire un servizio aggiuntivo alla città perché rendere più facile anche l'acquisto di, diciamo, di questo credito necessario poi ai, ai viaggi e questo ci consentirà anche di avere un vantaggio successivo, cioè di, di cercare di far pagare appunto il viaggio al cittadino a seconda dell'uso che ne fa, quindi cioè, eh, abbandoniamo, abbandoneremo quindi la, la tariffa fissa per il biglietto e, e introdurremo quindi un sistema che prevede anche una tariffa eh, differenziata. E questo penso sia una cosa molto molto importante che risponde a una, a una situazione che è invece rimasta tal quale quella, il sistema attuale che ha ATAC di che è, eh, più o meno è vecchio di 15-20 anni, quindi direi che è arrivato il momento eh, di cambiare e questa amministrazione in questo senso è, è molto impegnata e anche il nostro amministratore unico di Atac ha delle competenze, come sapete, molto specifiche su questi temi ed è della settimana scorsa il viaggio che lo stesso amministratore unico Fantasia, con il Presidente della Commissione Mobilità, Enrico Stefano, ha fatto a Trento per andare a verificare come funziona il sistema di Trento e quindi per prenderne eh, gli elementi positivi. Quindi si tenterà, di, anzi si replicherà in qualche modo con delle migliorie il sistema che attualmente eh, vigente a Trento, quindi anche questa direi che è assolutamente eh, una buona notizia. Poi eh, vediamo, abbiamo una serie di altre domande riguardanti la metropolitana, questo so che è un tema su cui molti di voi mi chiedono informazioni. Allora come sapete eh, attualmente insomma, il discorso di Metro C eh, siamo oh, in apertura l'anno prossimo oh, per San Giovanni. Siamo andati più volte a effettuare dei sopralluoghi lì presso la stazione di San Giovanni, abbiamo trovato una stazione che tutto sommato insomma, è un ottimo punto uh, di lavorazione. Quindi quello che potrei dirvi adesso è che sicuramente entro il settembre 2017 la, uh, questa stazione del metropolitano potrà essere messa in funzione, quindi i cittadini cioè, potranno arrivare da Tantano direttamente a San Giovanni. In questo modo quindi collegarsi anche alla metro A e avere quel primo tratto di intermodalità che è necessario. Ah, bene, perché altrimenti insomma, eh, così la linea C è una linea molto importante ma non si riesce ancora a connettere con, con il centro città adeguatamente con l'arrivo a San Giovanni questo è un obiettivo che eh, è sicuramente importante per, eh, per, i, per i lavori insomma, di metro C eh, sapete tutti che i cantieri sono in corso presso la fermata, quella che sarà la fermata di Ambardano e quella che sarà la fermata di eh, Fori Imperiali vi ho detto già in più di eh, un'occasione che sicuramente la linea metro C arriverà a Via dei Fori Imperiali. Qual è poi l'idea per dopo eh, la stazione di Fori Imperiali? È quella di effettuare un'analisi su tutte le alternative economiche, infrastrutturali e giuridiche che abbiamo a disposizione e poi farle variare la città. Io vorrei sentire anche la voce di voi cittadini, quello che voi desiderate eh, per la città di Roma, che cosa vi aspettate sotto il profilo della mobilità. Quindi quando questo queste alternative saranno pronte sarà sicuramente nostra cura ascoltarvi ed è un po' tutto l'approccio che noi utilizzeremo anche nella eh, formazione del PUNS, che come sapete è il piano urbano della mobilità sostenibile. Come vi ho già raccontato in più circostanze eh, questo piano ci aiuterà a disegnare assieme quello che sarà il futuro della città in termini di sostenibilità e ambientale e trasportistica. Significa cioè disegnare una città in cui le infrastrutture rispondono alle esigenze reali dei cittadini ma anche alle esigenze chiaramente di tutela dell'ambiente. Quindi questo processo partecipato è un processo che vorremmo far, far partire dunque con, con Metro C ma che riguarderà anche tutte le altre infrastrutture che, che noi ci vogliamo realizzare a Roma da qui ai prossimi quattro anni e mezzo. Sempre in tema di Metro qualcun altro mi chiede Uderigo sconci, mi dice riguardo la metro B1 fino a Bufalotta, anche su questo stiamo cercando di, stiamo recuperando anzi tutti, tutti i progetti ed è sicuramente intenzione di questa amministrazione portare questa linea metro fino a Bufalotta e questo attraverso anche forme in realtà alternative, vale a dire non necessariamente una metro pesante ma anche con forme più leggere di tipo infrastrutturale, questo è sicuramente un obiettivo. Poi eh, qualcun altro mi chiede il discorso delle preferenziali e leggo ad esempio Carlo Daniele che mi chiede preferenziali ciclabili praticabili almeno su tutte le consolari oppure Michele Gullotta che mi dice priorità assoluta alle corsie preferenziali protette. Bene, anche su questo tema eh, siamo già al lavoro da molti mesi e considerate che eh, Roma Servizi per la Mobilità ci ha consegnato sotto nostra richiesta un primo piano oh, di eh, corsie preferenziali da attivare rispetto a quelle esistenti già uh, verso fine agosto. Ne stiamo quindi già uh, vagliando e alcune, come saprete, saranno uh, di prossima attivazione, considerate anche il 12 dicembre quando partirà uh, la linea 51 Express uh, che prevede anche il transito su una nuova uh, corsia preferenziale. Questo è soltanto il primo esempio di quello della rivoluzione delle preferenziali che sarà fatta a Roma da qui ai prossimi cinque anni. Crediamo infatti che la corsa preferenziale, per quanto un intervento come dire, forse apparentemente molto semplice, sia invece molto efficace in termini di fluidificazione del traffico. Questo che significa? Aumentare la velocità dei bus, quindi far sì che il cittadino possa arrivare a destinazione il più veloce possibile e quindi di conseguenza ridurre anche eh, il traffico, la congestione perché se il bus eh, passa, essendo abbastanza voluminoso, scorsa e protetta significa anche che eh, il transito delle altre vetture può a, avvenire eh, più agevolmente è chiaro che abbiamo in mente che accanto a questa progettazione delle preferenziali dobbiamo anche abbinarci il discorso delle piste ciclabili anche su questo tema eh, abbiamo pronte una serie di, di, di progetti e in parte quindi saranno accoppiate a queste nuove corsi preferenziali e in parte prevederanno invece dei percorsi eh, autonomi. Un eh, primo intervento che faremo, oh, vedremo un po' quello che ci consente di fare l'ufficio tecnico tra fine dicembre e gennaio, è la pista ciclabile eh, relativa a Santa Bibiana, che sappiamo ha anche un valore simbolico importante per, eh, per il mondo dei ciclisti. E, e questo è un primo passaggio per poi passare anche ad altre piste ciclabili ormai eh, come dire, in archivio da molto molto tempo. Stiamo cercando di sbloccare anche il discorso della pista ciclabile nomentana, abbiamo già fatto una serie di incontri eh, anche con la sovrintendenza per vedere le eventuali criticità che nel corso degli anni non sono mai state affrontate e pensiamo che anche la ciclabile nomentana sia uh, uh, importante ma ne avremo anche di, di più grandi, di più oh, innovativi anche in centro città e accanto quindi a, al Grab, sapete tutti, il grande raccolto a rani delle bici, vogliamo far partire eh, delle altre eh, bike lane, quindi proprio delle corsie dedicate alle biciclette e pensiamo ai progetti che stiamo analizzando per quanto riguarda anche eh, Via Arabicana, quindi su questo anche eh, su preferenziali e corsi ciclabili siamo veramente eh, al lavoro e ho visto che c'è stato un riscontro molto positivo oh, dal mondo delle delle de, de, de, de, de persone che amano la bicicletta e siamo sicure quindi che questi interventi saranno interventi apprezzati da, da tutta da questa comunità che comunque vedo sta crescendo di giorno in giorno eh, in città e di questo ne sono molto contenta. E poi vediamo qualche altra uh, domanda, e vediamo un attimo che ne abbiamo parlato, del PUMS ne abbiamo parlato, vediamo adesso qualcosa online, eh, che cosa mi chiedete in diretta. Allora, vediamo un secondo. Qui eh, vediamo eh, allora, gentile assessore. Vediamo che chi dice. Allora, gentile assessore, per quanto riguarda le condizioni delle stazioni della metro, la pulizia dei vagoni, dei treni, non pensate sia ora di dare una grande svolta? Assolutamente, su questo avete assolutamente ragione. Su questo, già ATAC al lavoro, come già vi ho mostrato nei giorni scorsi, una serie di iniziative che riguardano la pulizia dei treni. Quindi abbiamo visto anche eh, il contributo fornito da quel ragazzo che aveva eh, scritto sulla, sui treni e quindi, come diciamo, chiamiamo la punizione, insomma, come eh, attività per eh, come dire, compensare quello che aveva fatto, si è messo in prima persona a pulire il treno. Questo è sostenuto anche dalla famiglia, quindi anche questa è un'azione un che ha un alto valore simbolico, siamo contenti anche che, che il ragazzo si sia mostrato così disponibile a questo tipo di attività. E poi per quanto riguarda eh, sempre il discorso delle, delle, delle stazioni e dei treni, abbiamo anche in mente, eh, in collaborazione quindi con l'azienda, di mettere in piedi dei progetti che riguardino la riqualificazione sia delle stazioni sia dei treni. Che cosa voglio dire? Fra poco annunceremo anche un altro piano, un altro progetto anzi, scusate, che riguarda la valorizzazione delle stazioni. Un progetto che potremmo definire adotta una stazione. Che significa quindi vorremmo che a decorare quindi a recuperare le stazioni diciamo, più, come dire, più fatiscenti e tutti, tutte le persone che sono interessate a questo, non so, pensiamo a licei artistici, a persone che eh, amano insomma, esperte eh, d'arte o d'architettura, pensiamo quindi di rinnovare con questi progetti, cioè dare la, la possibilità a tutti i cittadini di contribuire ad abbellire eh, le nostre stazioni della metropolitana. Eh, penso molto spesso anche alla stazione di metro di Anagnina, in cui sono stata eh, tempo fa per quell'iniziativa del, del tram musicale. E è stata sicuramente un'iniziativa che ha avuto un impatto importante in una stazione che è rimasta indietro nel tempo quasi credo, di 20-30 anni e sono sicura che con accorgimenti eh, del tipo non so, qualche, eh, qualche nuova attività architettonica oppure qualche, qualche nuova attività artistica possa eh, sicuramente essere eh, un progetto in cui la città è chiamata ancora una volta eh, in prima persona a intervenire sul tema. E questo perché, ripeto ancora una volta, l'inconvolgimento di tutti i cittadini in quelli che sono poi i beni comuni è, veramente, è fondamentale. E credo che anche recuperare questo senso di appartenenza dei cittadini rispetto alle infrastrutture e quello che hanno a disposizione sia importante per veramente rilanciare l'immagine di questa città anche sotto il profilo della mobilità. Vediamo adesso qualche altro commento. Vedo qui che, eh, allora, ah, mi si chiede, Francesco Musumeci vi dice del prolungamento della linea metro-bita Rebibbia Bibbia Casa Monastero. Questo è un altro tema su cui stiamo lavorando. Io credo fermamente che questa sia uh, una uh, infrastruttura che vada completata fino a Casa Monastero. Ci sono tutta una serie di criticità che eh, probabilmente alcuni di voi conosceranno, eh, che abbiamo avuto in eternità da chi eh, è venuto prima di noi. Però vi garantisco che su questo siamo al lavoro e vi confermo il fatto che questa amministrazione è assolutamente interessata al completamento di quest'opera che è strategica e che va a servire un quadrante della città che è sicuramente molto popolato e che però ancora non ha dei servizi di trasporto adeguati, quindi anche su questo siamo certamente al lavoro. Vediamo oh, altri eh, eh, commenti, vedo che sono molti, quindi scorrono abbastanza velocemente, però allora, riesco a prenderne eh, uno, e, allora Francesco Castagna torna sul discorso dei controllori fissi, mi dice Assessore, i controllori fissi sulle linee express come 80, 90 e 51 come avevo detto poco fa, su questo piano anti-evasione sono previste diverse figure, quindi da un lato abbiamo i controllori fissi che saranno ogni giorno su alcuni bus diversi, quindi a sorpresa, e poi stiamo intensificando i controllori che viaggiano da una linea all'altra, quindi a random durante la città, e anche i controllori che sono fissi sui capolinea. Quindi anche su questo state tranquilli, stiamo agendo e avrete visibilmente dei controllori in più in città cioè ve ne accorgerete e vediamo adesso qualche altro commento se riesco a vederlo allora vediamo un po' non, non riesco ad andare sopra i commenti ma ci proviamo vediamo se aprendo da qui ci riesco scusate qui ovviamente con, con le tecnologie c'è sempre qualche piccolo imprevisto Vediamo. Allora, del progetto Tramvia, cosa può dirci? Su questo, uh, un altro punto, uh, come sapete, che mi sta particolarmente a cuore. Credo che eh, le tranvie in città debbono essere intensificate. In che modo come mi chiederete? Innanzitutto recuperando tutti i tracciati esistenti e potenziandoli. E poi introducendo delle nuove linee tranviarie. Una linea che sicuramente sarà realizzata è quella che andrà ad esempio da Piazza Vittorio fino a Via dei Fori Imperiali fino a Piazza Venezia, cioè contiamo cioè, di unire questa, questa parte della città in questo modo alleggerendo sensibilmente anche il carico delle, delle linee metropolitane e quindi offrendo cioè, alla città un servizio che sia più veloce, ecologico, che sia anche un'alternativa rispetto alle linee metropolitane. Abbiamo anche in mente di eh, avviare delle nuove costruzioni tramviarie anche su delle direttrici eh, meno centrali, quindi pensiamo al discorso del tram eh, da, su via Tornio Togliatti, quindi che arriverà a Ponte Mammolo, o altre ricuciture eh, tramviarie eh, che riguarderanno anche il quadrante eh, ovest e sud-ovest della de città. Su questo cioè, crediamo fermamente che il tram costituisca non, non necessariamente un'altra un'alterativa, ma sicuramente una eh, infrastruttura complementare importantissima alle linee metropolitane e questo perché possiamo realizzarle più velocemente, a costi inferiori e eh, offrendo quindi molto più velocemente alla città un servizio. Vediamo qualche altra domanda. Allora c'è Daniele Olmeda che mi dice: semafori sincronizzati con il tram? Anche qui sul discorso oh, semaforico. Siamo al lavoro, vogliamo cioè impiegare delle tecnologie quanto più all'avanguardia possibile per far sì che i semafori... Eh, rispondano effettivamente a quelli che sono gli i, i effettivi quindi, flussi di traffico, cioè, crediamo quindi che gli impianti che diano delle priorità in termini eh, di passaggio eh, siano fondamentali per fluidificare sia il traffico nell'ambito del trasporto pubblico locale, sia anche eh, eventuali momenti di congestione che riguardano il traffico privato. Su questo abbiamo una serie di risorse a disposizione, eh, già eh, finanziate tra l'altro anche con fondi europei, quindi ben presto avremo anche un rinnovo del, di tutto l'impianto semaforico in questo senso, quindi sfruttando al meglio tutte le tecnologie eh, che eh, abbiamo a disposizione. Vediamo, oh, direi a questo punto, un'ultima domanda, e vediamo un po' possibili traduzioni... Allora, allora, qui c'è Francesco D'Orlando il quale mi chiede, è possibile trovare delle soluzioni per quanto riguarda le modalità di salita sui bus? Questa è anche un'altra questione che so voi cittadini avete molto a cuore. Considerate che con i prossimi bandi di acquisto dei bus tenderemo ad acquistare dei mezzi che abbiano quindi due porte, quindi non tre. Questo per favorire quindi una salita più controllata di tutti i passeggeri, quindi ridurre al minimo l'evasione e anche favorire una sorta di, di ordine maggiore quando si è alla fermata. Siamo poi convinti che con le nuove, i nuovi bus, eh, quindi l'intensificazione dei mezzi in, in circolazione, potremo efficacemente eh, effettuare quell'introduzione di, di queste soluzioni eh, e quindi rendere anche più ordinata eh, come dire, la salita e la discesa, alle fermate. E allora, vedo che poi i commenti continuano ad arrivare in maniera abbastanza importante, eh, però eh, siamo quasi, eh, siamo quasi eh, arrivati insomma, alla conclusione di questo primo incontro, ne avremo dire oh, altri. Vorrei eh, rassicurarvi, eh, comunque su un punto importante. Stiamo lavorando per costruire un futuro assieme. Cioè, Stiamo lavorando affinché noi e voi possiamo dare un nuovo volto al trasporto e alla mobilità di Roma, che sia orientata questo nuovo volto alla sostenibilità e anche alla possibilità per il cittadino di lasciare a casa l'auto privata e di utilizzare tutti i mezzi pubblici a disposizione, ma anche forme alternative di trasporto, piste ciclabili, car sharing, carpooling, insomma tutto quello che non significa auto privata. Abbiamo avuto in eredità chiaramente una situazione, una città eh, in condizioni veramente pessime, sotto, il profilo, sotto tanti profili, ma anche su quello della mobilità. Noi siamo al lavoro per superare questo momento critico e per costruire tutto il resto assieme a voi. Grazie, a presto. Ciao.